Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Oggi costruiremo un computer con meno di 150 euro. Vediamo come! Per questo progetto avremo bisogno della Raspberry Pi 4 Ma che cos'è? Beh, la Raspberry Pi 4 è questa cosa qui. Un computer desktop piccolino. Ha 4 porte USB, di cui queste due sono... 2.0 queste due sono 3.0 la porta per la rete Ethernet l'uscita AV per un qualsiasi televisore uh, due uscite HDMI per due monitor 4K l'alimentazione USB-C di qua qua sopra c'è l'uscita per il display touchscreen e per la videocamera Inoltre ci sono dei pin aggiuntivi per collegarci eh, dei sensori se si vogliono fare dei progetti. Quindi questo qui è il primo componente che ci servirà. Il secondo componente sarà questo mouse piccolino, eh, USB, non Bluetooth. Quelli Bluetooth si possono usare solo dopo aver fatto la configurazione. Una tastiera, anche questa altrettanto piccola, USB, non Bluetooth. Un cavo da micro HDMI da collegare alla Raspberry a HDMI normale da collegare a un monitor. il monitor ovviamente che abbia l'ingresso per hdmi l'alimentatore della raspberry, questo qui viene venduto separatamente e non insieme alla raspberry però si possono comprare, eh, si può comprare il kit completo che ha alimentatore, tastiera, mouse, manuale dei progetti e okay, ehm, l'alimentatore per il monitor e per ultima una schedina micro sd questa dovrete prenderla almeno da 16 giga perché il sistema operativo che andremo ad installare dentro eh, pesa 6 giga e quindi se no non si avrebbero abbastanza, abbastanza giga di memoria. Poi ci servirà ovviamente un adattatore per collegarlo a USB del computer. Questi sono tutti i componenti per il nostro progetto. Vi dico subito che la Raspberry è abbastanza economica. Questa qui è la Raspberry P4. Eh, come avevo detto prima, eh, si può trovare sul sito, che dopo andremo a vedere, a 64 64€, ci sono diversi rivenditori. Invece con la Raspberry P3 o P2 eh, o anche la, la P0 eh, costano ovviamente di meno, però si può installare Windows. Qui invece andremo ad installare un sistema operativo proprio della Raspberry che eh, si troverà sul sito. Installare il sistema operativo nella Raspberry è veramente semplicissimo Ci servirà la SD card dove andremo ad installare i file che poi andremo a mettere dentro la Raspberry Per farlo eh, andiamo su un browser In questo caso c'è Safari, Google, Chrome, quello che volete E digitate Raspberry Invio. e questa qui è la pagina principale abbiamo in primo piano la raspberry pi4 che è quella che usiamo in questo progetto si può scegliere fra 1 giga 2 giga o 4 giga di ram quella che ho quella lì era da 4 gb di ram Uh, appunto, come ho detto, due, la possibilità di collegare due display 4K e ci sono altre funzionalità che si possono vedere direttamente dal sito come stavo dicendo c'è il, il Raspberry eh, P4 Desktop Kit che c'è la tastiera, il mouse, l'alimentatore il libro dei progetti, la scatoletta per la Raspberry e una SD card. Questa qui costa ovviamente più di più di 64 euro e quindi noi useremo non il kit ma il solito. Quindi andiamo nel menu, lo apriamo, download, scendiamo e c'è Raspbian. Noi andremo ad installare Raspbian. Raspbian è basato su Debian che è una distribuzione di Nux. Per installare Raspbian il modo più semplice per installarlo è installare Noobs. Quindi andiamo a cliccare su NOOPS e ci compare questa pagina. Qui abbiamo due possibilità: o installare Noobs normale oppure installare Noobs Lite. Che differenza c'è? Noobs normale ha sia, eh, si può, può installare sulla Raspberry il sistema operativo sia con la rete internet sia senza la rete perciò se ad esempio voi non avete la rete internet dovete installare eh, Noobs normale perché pesa 2 giga però installa il sistema operativo nella Raspberry senza internet invece Noobs Lite ehm, ha solo può installare solo da internet quindi noi oggi andremo a provare noobs light ma non c'è assolutamente differenza fra noobs light e noobs normale i passaggi sono esattamente uguali quindi clicchiamo download zip e parte il download sono 38 mega quindi eh, ci mette proprio niente a scaricarli una volta finito di installare il file la cartella sarà un archivio zip decomprime il file ed è qui che ha finito di installare clicchiamo due volte sulla cartella e si apre la cartella con tutti i file del sistema operativo sono in totale 26 adesso prendiamo la la scheda sd e la mettiamo dentro al computer la mettiamo nel usb così e aspettiamo che si carichi intanto eccolo intanto noi dobbiamo installare un programma che si chiama sd card formatter è disponibile per tutti i computer e ci servirà per formattare la scheda sd che cosa vuol dire? vuol dire che Eliminerà tutti i dati che ci sono all'interno della scheda SD. Si scarica da internet, basta cercare SD card formatter e potete installarla. Noi dobbiamo dargli un nome, gli diamo un nome V tutto maiuscolo e clicchiamo Format, Continua. password, ci chiede, invio e ha formattato la scheda SD ora prendiamo tutti i dati che ci sono nella cartella di noobs e li trasferiamo dentro la scheda SD ci mette anche qua po poco pochissimo tempo a trasferirli e ha finito ora esprimiamo Questi file li teniamo ancora un attimo, però poi se l'installazione va a buon fine, allora si possono eliminare. Quindi, chiudiamo e chiudiamo. Benissimo, ora che abbiamo installato tutti i file nella schedina SD, possiamo metterli dentro la Raspberry. Allora, la Raspberry è così. Si prende la schedina SD così, si gira con i contatti verso di voi e la mettete qua sotto che c'è uno scompartimento di metallo. Ok, ora dobbiamo andare a mettere il monitor. la collegate assolutamente alla fine e non all'inizio perché se no potreste danneggiare la raspberry ok allora ho finito di montare tutto e adesso vi spiego un po' di cose la raspberry okay. si collega con la tastiera e il mouse alle porte nere ma si può collegare anche la porta azzurra io vi consiglio alle porte nere grigie perché sono le 2.0 e dare 3.0 alle tastiere da esagerato al massimo, qui in quelle ci Mettete o un hard disk esterno eh, o una webcam USB o altre cose. Quindi, mouse tastiera. Dentro le due USB, cavo HDMI lo collegate a questo qui al primo: non al secondo, perché ce ne sono due esattamente uguali. Al primo, che si chiama HDMI0. E c'è scritto in piccolo piccolo qua collegate al monitor qui sotto e non la accendete ancora la raspberry mettete come vi ho detto la schedina sd e siete pronti adesso si collega tutta la corrente e possiamo connetterla Non posso fare la registrazione a schermo perché al primo avvio non, non ci sono i programmi già installati. Quindi lo schermo è normale, si spegne e dopo un po' compare l'arcobaleno. Se compare l'arcobaleno è un buon segno perché vuol dire che la Raspberry funziona. Compariranno diversi messaggi come ad esempio eh, qui sta cercando di installare News, ma ovviamente non può perché non ha la connessione a internet. Quindi dirà che c'è un errore e voi premerete chiudi, scegliete la vostra rete wifi che comparirà qui, digitate la password e invio. ha trovato diversi sistemi operativi. Allora, abbiamo Raspbian Full, che quello che poi andremo ad installare, ed è tutto, tutto Raspbian, ossia con il sistema, eh, con il desktop, le app già installate. Poi c'è quest'app qui che è questo sistema operativo che è una sorta di smart TV, perciò si collega alla Raspberry una TV, si può vedere Netflix, YouTube, eh, tranne video. Poi c'è Raspbian Lite Rasbian Raspbian normale che non hanno il desktop e ci sono, si iscrivono con le righe di codice. Poi ci sono altri sistemi operativi che sinceramente non è che proprio mi piace. Quindi clicchiamo due volte su Raspbian Full, occupa 6 giga e clicchiamo installa. Qua ci chiede uh, il sistema operativo... Uh, per installarlo bisognerà cancellare tutto, quindi diciamo di sì e incomincia con l'installazione. Ci vediamo uh, quando avrà finito, anzi qua potete scegliere la lingua, ma non è la scelta ufficiale perché poi ce lo richiederà di nuovo quando facciamo il setup. Ok. cambiato in italiano e quindi ci vediamo dopo ciao una volta, una volta che avrai installato tutti i sistemi operativi correttamente compare questo messaggio noi clicchiamo ok e per qualche momento si dovrebbe spegnere Compaiono i quattro lamponi, logo di Raspberry in alto sullo schermo, tutti le righe, di codice e infine compare il desktop. Eccolo qua. Questo qui è il desktop della Raspberry. La prima finestra è Welcome to the Raspberry Pi. Qua dobbiamo fare un piccolo setup, quindi next bisogna scegliere il paese, l'italiano, la lingua, italiano, italiano, italiano, rom. Next sta. si sta settando. ci chiede di mettere una password questa password non ce la chiederà appena la, accendiamo la raspberry next qui ci chiede setup screen se vedete un bordino nero come in questo caso sullo schermo allora dovete spuntare la casella quindi la spunto next qua cerca un wifi Utilizza quello che ho usato per, il, per installare i file. E qua ci dice che dobbiamo fare un aggiornamento software. Quindi eh, lo facciamo. Next, e qua bisogna aspettare un pochino. Quindi anche qui. Ci vediamo dopo. Ok, ha finito di installare, è comparso il messaggio che ha finito. Se durante l'installazione, proprio mentre usate il PC sentite che per questa parte qui è calda e tutto normale perché si sforza abbastanza ma eh, non è un problema quindi ok ci dice che il setup è completo ora dobbiamo fare solo più un, un riavvio per salvare tutte le informazioni ecco baleno. logo di raspberry di nuovo spento il nostro computer è pronto. Eccolo. Questo è il desktop del Raspberry Pi, della Raspberry Pi. Ora possiamo impostarlo come vogliamo, personalizzarlo, tasto destro del mouse, preferenze della scrivania possiamo scegliere l'immagine che vogliamo mettere più grande l'icone io preferisco così desktop mettere un, una bella immagine ce, son, ce ne sono tantissime Quindi, ok poi quando si fa qui sopra nel logo di raspberry compare un menu si clicca e c'è programmazione, istruzione, ufficio, internet, vlc, grafica, giochi, accessori programmazione ci sono tutti uh, dei software per programmare, istruzione, smart sim non ho idea ufficio qua ci sono tutti gli office uh, gratuiti ovviamente senza licenze e tutto mm, sono molto utili internet c'è Chromium e le mail grafica, giochi, c'è minecraft, minecraft p edition l'unico problema è che non si può mettere a schermo intero perchè sennò non funziona questo qui è il video dedicato per la raspberry Pi Uh, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!